Dopo la panoramica sui software di produzione, questa è arrivato il momento di fare invece una panoramica sui software più utilizzati dai DJ per le serate, i software per mixare i brani utilizzando direttamente il proprio computer. Il primo che prendiamo in considerazione è Virtual DJ software molto conosciuto, molto semplice e gratuito nella sua versione di base che però ha tutte le funzioni essenziali per poter svolgere il compito per cui è dedicato la playlist da cui scegliere i brani, catalogabili per nome, per artista, per VPN, l'equalizzazione alcuni effetti, la registrazione. Alcune di queste funzioni sono utilizzabili solo nella versione a pagamento che è quella che poi consente effettivamente di collegare il virtual DJ ad un controller esterno, ad una scheda audio per essere sfruttato appieno. Se nella sua versione di base è considerato piuttosto per principianti ecco che mi prende una certa importanza nella gestione del video perché quasi tutti i DJ utilizzano proprio Gritual DJ per effettuare le serate con il video Videomix. Molti addirittura utilizzano una partizione di Windows su Mac per utilizzare le potenzialità di questo programma al meglio nella gestione dei video. Gritual DJ che se può sembrare un programma per principianti in realtà ha anche le sue applicazioni molto professionali. Un altro software molto conosciuto e molto utilizzato è Tractor che è di ben altro spessore perché è una suite veramente completa con le playlist, puoi analizzare i brani, puoi gestire fino a 4 deck contemporaneamente ci sono un sacco di effetti veramente validi e anche, anche in questo ha dato la possibilità di registrare il set l'unico neo è il fatto che non è propriamente user friendly è un po' complicato da gestire, da entrarci nel meccanismo Certe volte c'è da rivedere i parametri, in l'accensione insomma fa un po' storiare, però in realtà se lo conosci bene, se lo approfondisci è veramente un programma molto valido, ma anche perché ha tutta una serie di applicazioni superiori con i vari controller nati in instruments che lo rendono veramente eccezionale. Il diretto competitor nella lotta della leadership tra i software per DJ con il Tractor è Serato. Serato! È un altro software veramente molto valido. La differenza sostanziale è che l'andamento delle tracce è in verticale. Se Tractor ha lo sviluppo, del sviluppo della traccia che scorre orizzontalmente, su Serato scorre in verticale. In basso invece c'è il browser delle tracce per cui pescare. C'è una regola non scritta che vuole che Tractor sia più utilizzato da chi fa elettronica e invece Serato sia più per chi fa hip hop. Anche perché con l'immagine del disco che scorre è più intuitivo e più utilizzabile per chi fa scratch oltre che ne sfrutti anche tutti i vari punti di view che puoi selezionare in realtà puoi comunque utilizzare entrambi i software per qualsiasi genere musicale entrambi i software possono essere utilizzati in modalità scratch ovvero collegando un lettore cd o un piatto con un cd specifico dell'applicazione che sia Tractor Scratch o Serato Scratch si possono controllare le tracce del computer visualizzarle sul software ma interagire con il lettore per le regolazioni del pitch e per intervenire sul jog o sul piatto. E questo rende il mixaggio veramente molto più analogico pur utilizzando il software. Tra i due litiganti si sta facendo strada un altro software che prima sinceramente non era molto affidabile. Io sto parlando di Rekordbox, il software nativo della Pioneer. Se quando è nato era utilizzato per lo più per creare le playlist, per analizzare i brani, per poi utilizzare i suoi lettori Pioneer, adesso con le ultime versioni è utilizzabile anche dal vivo nel fare una serata. Detto sinceramente non è che si siano inventati molto, hanno preso un po' dell'interfaccia del Tractor, un po' dell'interfaccia del Serato e le hanno messe insieme, ma al di là di questo comunque il software è stato molto migliorato e ha tutte le qualità per poter essere utilizzato veramente durante una serata. Menzione particolare merita Ableton per il Live e L'evoluzione del tractor attraverso l'utilizzo degli stems, di cui parleremo specificatamente in un altro video. Ancora una volta, iscriviti al canale YouTube se è qui che mi stai seguendo oppure un bel like sulla pagina Facebook per nuovi video ogni giorno.